Ciao a tutti ragazzi qui è Fortemar che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite L'avete letto dal titolo ragazzuoli? Oggi la sfida è Se trovo un OG skin il video finisce In particolare faccio riferimento a tutte quelle skin Che sono state aggiunte di recente nello shop Che sono le primissime skin default Del capitolo 1 di Fortnite Che nostalgia Ovviamente ragazzuoli prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto di attivare le notifiche E di droppare un like per i video Non lo chiedo mai ragazzuoli ma mi raccomando Fatelo così mi fate capire che questi video vi piacciono Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore. Inserite il codice creatore forte così come vedete a schermo. Poi accettate. E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Io la sfida che sto facendo ora è se trovo una OG default skin, il video finisce. Pensavo che stesse arrivando un tizio sulla chest... Sta arrivando un tizio sulla chest. Sta arrivando un tizio sulla chest. No. Che, che arma ho preso? No, ti prego. Prego un'arma decente, ti prego fammi prendere un'arma decente. Un'arma decente. Ok. Oh mio dio. Mi stai prendendo in giro, mi sta prendendo in giro il gioco Comunque ragazzuoli, vi ricordo che io qualunque video registro fondamentalmente lo registro quando sono in live streaming sul sito Viola Quindi non posso imbrogliare dato che ci sono i fan che mi controllano Se anche voi volete aggiungervi alle live, guardare i video in anteprima e anche giocare con me uh, su, uh, su Fortnite Basta che andate in descrizione nella sezione live streaming e iniziate a seguirci sul sito Viola Perché stasera saremo in live, vi aspetto Attenzione Ah bello Questo è stato Bello Questo è stato divertente Attenzione ragazzuoli. Oh oh una macchina Che panico Un tizio di fronte Un tizio a destra Un botto Un botto un bot. Devo farmi io la kill Mamma mia menua. Un po' smirata Però con l'agog Non sparo da un bel po' di tempo Che non è un'arma Che sono solito usare In realtà Un tizio che si è chiuso Nella casa Dall'altro lato Devo sempre coprirmi da tutti i lati E puntualmente faccio finta di dimenticarmelo Il tizio delle spalle è un tizio di fronte Che faccio, raga? Idee geniali? Sì, vabbè Idee geniale, Ci pensa lui Ok Posto, via Ne vado Anche se stanno fightando Potrei provare ad aggiungermi Mamma mia, ragazzi Che ansia fa sta cosa E dai... Che non mi è uscito niente di decente. Allora, seguiamo il fiume fino alla safe Poi l'aspettiamo la gente che stava fightando Perché ci sta, per forza 42, solo un colpo, va bene Non ha per niente senso questa cosa Intanto me ne faccio un'altra, vedo se risponde. No, raga, cioè, non sto scherzando, mo deve fare l'uno versus uno, io lo martello se non risponde, eh, mi deve bloccare su PlayStation Store se non vuole che lo martelli. Ok, dai, raga, vedere come, come ce la caviamo, dai. Oh, frate, basta. Cioè, devo far cadere. Ma quanti materiali ha? Ha trovato un lama, non so. Come ha fatto a trovarsi là? <ride> come ha fatto? Ho ha fatto teletrasportarsi così lontano Tu stai fermo che tu sei la mia kill Fino a prova contraria Andiamo Poi è un altro qua che è un bot Posto Siamo a due kill Prossimo dai vediamoci il fucile a pompa di questo Sono due bot se non sbaglio però eh. Sì sì sono due bot assolutamente Questo cosa sta facendo Vabbè uh, Questo non è un bot Questo non è un bot Morto Letteralmente morto Perla per quest'aura Materiali, materiali, materiali, dammi dei materiali Questo scappa, questo scappa, è impazzito è Impazzito, sta scappando Mi metto il cespuglio, lui non se l'aspetta, non mi ha visto Ok Devo vedere se Callito mi ha risposto Datemi un attimo di tregua, ci sono delle priorità nella vita E Callito è una di quelle Callito, a breve verrei eliminato da Fortugemerito. <ride> Sì, sì, ragazzi, ma mo' a accaduto. gli mandiamo altri messaggi Gli mandiamo altri messaggi, Le invidiamo a parte Il tempo che faccio sto game Oh, oh, tizio davanti, tizio davanti Mi vede, non mi vede, non mi vede, non mi vede Spara? Spara Ok Sono due, sono due, sono due, sono due Uno è Noshield Non so perché mi abbia pushato da no Shield, Però sono due Ok, manca l'altro. Mia, non volevo prendere subito la rift, ma va bene, tanto vale. Ma io questo non l'avevo proprio visto. Io questo non me l'aspettavo proprio. Ma okay, che? Ma perché stanno giocando tutti come se fosse arena? Stiamo tutti boxati? Ma che? Poi abbiamo teoricamente giusto un altro, che credo sia da ste parti. Per logica, eh, infatti, sta là. E un bot e mi sono rubato pure la kill. God mm, Non mi pushare. Non mi pushare. Non mi pushare che non ho la vita per farlo. Lasciami stare, lasciami stare, lasciami stare. Non salire, non salire, non salire. Ok, non è forte, ragazzi. L'abbiamo visto prima, questo è scarso. Dai. Dai, 10 kill easy. 10 kill easy. Tanto non abbiamo manco incontrato OG player. Questa è la vittoria buona. Dai, fatti sgamare qua sotto. Lo so che ci stai. Piacere. Godo. GG. Bella, ragazzuoli. Uh, prossima. Credo che ci sia solo un tizio. Quindi, non dovremmo avere problemi. E tra l'altro, questi due tizi stanno sul telefono. Oh, frate che stai guardando i video di FortoGamer? Gamer. Sì, video di Fortnite Gamer. Fai bene. Confuso GG Ah sono anche in modalità costruzione Eh vabbè ragazzi Stavolta Set Springs ragazzoli la sento, la sento buona Abbiamo messo pure arena in modo da Cercare un attimo un po' di gente Più normale perché veramente Fino ad ora ho fatto dei game che avevano dello scandalo Ok attenzione che abbiamo già un tizio In realtà che ci sta sotto Esatto e spariamo dai modifica eh, mi sa che ti è andato male, fratelli. Dai, dai, non ti preoccupare, non ti preoccupare, va tutto bene. Grazie mille. Mettiamoci questo. Il fucile a pompa lui ce l'aveva, eh? Però non so di che rarità. Luci sempre uno sguardo alle spalle, eh? Che non si sa mai. 120, vai! Ok. Credo ci sia qualcun altro sotto a questo punto, però. Uscito? Questa è una skin vecchia, quindi non ci interessa, eh. Cioè, è una skin del, nu del nuovo capitolo, quindi ok, a posto. Perfetto, ne stiamo cercando skin ancora più vecchie del primo capitolo di Fortnite. Facciamoci un po' di mattone che non fa mai male. Modifica. Ah, godo tanto, frate. GG. Ok. Questo e questo sono i miei GG Perfetto Scusatemi un attimo l'apnea Per eliminare questo tipo Velocemente Zona di Tony Stark Prendiamoci la roba che ci interessa E andiamo Non so andiamo a The Ruins Per cercare qualcuno Oh No no No Invece ho visto bene Ho visto bene Avevo ho visto bene ragazzi Ok Avevo detto che avevo visto qualcuno Oh Ah, eh, un Occi skin No!